Nessuno deve rimanere indietro. Era uno dei manifesti con i quali io iniziai la mia attività politica nel 2013 facendo l'attacchino in campagna elettorale. Me lo ricordo bene, quel manifesto che attaccavo, perché era quello che mi piaceva di più. Nessuno deve rimanere indietro. Era uno dei principali slogan della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle nel 2013. Questo è la nascita e la rivoluzione culturale che è cominciata da quell'epoca. Io penso fossero in pochi nel 2013 a pensare al reddito di cittadinanza, forse le associazioni eh, dell'alleanza contro la povertà avevano già iniziato una, una riflessione, ma penso che quella rivoluzione culturale che ha voluto portare il Movimento 5 Stelle si sta eh, svolgendo e sta eh, portando a dei risultati e sta avendo una sua efficacia, perché... Eh, ci si accorse per tempo che fuori dalle stanze della politica c'era un disagio che stava crescendo, un disagio dovuto alla crisi economica ma dovuto probabilmente anche al modello eh, di sviluppo verso il quale ci stiamo incamminando, perché se voi pensate alla robotizzazione del lavoro, io eh, tutte le mattine venendo su eh, in autostrada passo davanti a un grande stabilimento che sta costruendo una... Eh, grande cella frigorifera robotizzata che sarà un grande vantaggio evolutivo per quell'azienda perché eh, sicuramente amplierà fette di mercato e è un investimento produttivo importante, ma quell'aumento diciamo, di capacità produttiva non corrisponderà ad un aumento di manodopera, anzi probabilmente ci sarà una manodopera eh, che sarà di tipo eh, operaio, diciamo non, non voglio dire di basso livello, insomma che non, se, che non necessita una eh, grande formazione anche a livello eh, scolastico sarà rimpiazzata probabilmente da persone che dovranno fare un percorso di formazione molto più elevato ma che saranno in numero minore e quindi ci sarà anche un problema di riduzione di richiesta di manodopera. Quello è un esempio, ma il trend a livello eh, globale è quello. Quindi questa riflessione che partì nel 2013, e che va avanti, è una riflessione che, io sono contento, abbia contaminato tutte le forze politiche. Quello che ancora manca, quello di cui siamo stati accusati, e ancora sento oggi qualcuno ci, che ci accusa, è che noi volevamo regalare i soldi per stare sul divano. Qualcuno... Mi ricordo il Presidente Monaccini eh, quando si parlò per la prima volta di reddito in queste aule, ma qualcuno lo sento ancora oggi. Invece il cuore del provvedimento che presentammo noi, ma che poi abbiamo già presentato anche a livello parlamentare nella scorsa legislatura, è il progetto di attivazione. Cioè Lì dentro è previsto un percorso di persone che in un periodo della loro vita, in cui sono in necessità perché la crisi perché l'espulsione dal mondo del lavoro perché quello che sta succedendo ha creato delle sacche di povertà e di bisogno, gli diamo un sostegno per formarsi e rimettersi nel mondo del lavoro e per questo è fondamentale e anche qui abbiamo insistito in commissione perché questo fosse inserito la rivoluzione dei centri dell'impiego, per come stava parlando Calvano non capisco uno perché fa non l'abbiano fatto nella nella legislatura precedente la riforma dei centri dell'impiego dove mentre anche lì saltavamo dal, dal provinciale al regionale al nazionale riaccentravamo tutto, però non, perché non abbiamo qualificato i centri per l'impiego e anche qui parlando di centri per l'impiego e di fondi sociali europei, che diceva ah, ma voi volete pagare il reddito con, con quei soldi lì. Ma io intanto mi chiedo, ma noi intanto abbiamo pagato i centri per l'impiego con quei soldi lì, che forse non erano proprio adeguati. Come Regione noi abbiamo accettato di pagare parte del, dei soldi dei centri dell'impiego con i fondi europei, che forse invece andavano destinati in altra, in altra maniera. Quindi quei fondi vanno utilizzati, ma vanno utilizzati per la formazione delle persone, perché a quello sono dedicati. E poi in Europa comunque una riflessione sul sostegno in tutti i paesi per i cittadini in stato di bisogno si sta facendo anche grazie a quello che stiamo facendo in Europa. Alla fine, altro argomento, quello del contratto di governo. Certo che nel contratto di governo il reddito c'è e dalle parole di Calvano sembra quasi ma non ce la farete mai, ma io spero che invece come qui noi abbiamo detto questa norma non è quello che vogliamo noi, ma almeno qualcosa porta avanti e quindi o con l'astensione, o, la, o con il sostegno, o con gli emendamenti, abbiamo cercato di dire non è quello che vogliamo, ma noi speriamo che funzioni, ci siamo lamentati del fatto che comunque anche qui è stato approvato in ritardo e ci sono stati dei ritardi, non so se è colpa di IMS, non so se è colpa dei nostri uffici, però i ritardi ci sono stati, ecco, io a me dispiace sentire i toni di cavolo che dica eh, ma tanto non ce la farete mai, come dire, vi auguro di fallire. Io spero che anche a livello parlamentare, questo augurio non ci, sia, non ci sia, perché io penso che su questa cosa, al di là delle differenze di vedute, quindi del fatto che, come dicono i colleghi della Lega, bisogna stare attenti che non diventi un sostegno e un invito magari ad aumentare e il tema dell'immigrazione e ad aumentare la frattura sociale che c'è fra il fatto che si dice, ma io sono italiano e lui è arrivato dopo e quindi come dobbiamo distribuire questi fondi, al di là delle differenze di vedute e di come poi si declinerà per evitare anche alcune storture, io penso che dobbiamo decidere insieme che dobbiamo andare in quella direzione. E io rivendico, al di là di dire siamo stati prima noi, siete stati prima voi, che questa rivoluzione culturale deriva anche dall'innovazione che certi movimenti hanno portato. E chi si dispiaceva che non c'è stata un'alleanza, eh, un accordo, Movimento 5 Stelle e eh, Partito Democratico, mi, fo mi pare fosse Taruffi, ma io non penso che sia quello il problema, il problema è che oggi ci sono due forze che hanno ricevuto un mandato di un cambiamento, quel cambiamento io spero che i nostri parlamentari lo sapranno declinare e spero che su questi temi non ci sia poi invece una eh, opposizione diciamo, e un mettersi di traverso e inaugurarsi che non funzioni, perché io mi auguro che questo provvedimento, mettendo dentro alcuni aggiustamenti che, contenevano, che sistemano le strutture che c'erano all'inizio, io mi auguro che funzioni in attesa che al più presto possibile si sviluppi quello che sarà il reddito di cittadinanza che andrà deciso tutti insieme come andrà declinato ma che spero funzioni perché è uno di quegli strumenti assieme ad altri che andranno ripensati proprio perché il lavoro eh, di qui a vent'anni non sappiamo che cosa sarà e quanto ce ne sarà per tutti, io qui ricordo anche cioè, il progetto di legge del professor Aleva che Immagino una soluzione, non so se sarà quella la soluzione di lavorare meno, sarà quella di pensare, magari qualcun altro pensa di tassare il robot invece che di tassare il lavoro umano. Ci saranno dei, dei ragionamenti che tutti insieme dovremo fare e che io spero si attuino in maniera più veloce possibile, non dicendo ah secondo me non ce la farete. Grazie.